Prima che il video inizi vorrei fare una precisazione, i parametri che vedete a video non sono da tenere assolutamente in considerazione, sono soltanto un esempio per farvi capire ogni singola impostazione e filtro appunto, che offre eh, Fanatec preciso anche che la versione di fanalabela 1.12 e i driver che utilizzo per il podium d1 compatibile ps4 sono i beta driver 347 come spiego nel video non ho potuto installare gli ultimi proprio per delle problematiche che fanatec sta risolvendo quindi ragazzi occhio non utilizzate queste impostazioni fate le vostre prove in base anche a quello che vi spiego durante il video buona visione Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo delle impostazioni per il force feedback per i direct drive della Fanatec DD1 e DD2 e eh, all'occorrenza oggi ho deciso di eh, fare questo video senza dare diciamo delle impostazioni ben specifiche ma spiegandovi bene passo passo quali sono i valori che andiamo a modificare e quali sono le funzioni perché come vi ho già spiegato più, più e più volte eh, ci sono diciamo diverse filosofie di pensiero per quanto riguarda appunto le impostazioni del force feedback, oltretutto eh, le impostazioni sono davvero molto personali nel senso che ci sono persone che amano avere il force feedback abbastanza duro, tosto in modo tale da lottare con il volante ed altri in cui si ha hanno la necessità di avere un force feedback un po' più eh, diciamo eh, non debole ma eh, più lineare, più tranquillo in modo tale da potersi concentrare sulla guida. Quindi eh, ho deciso di fare questo video finalmente ovviamente senza troppe pretese eh, proprio per darvi delle indicazioni su se spostate questo valore che cosa dovreste ottenere. Partiamo dalle basi e soprattutto partiamo da Fanalab perché chi ha podium ovviamente eh, ha per forza di cose, spero, scaricato Fanalab, che è comunque un programma che eh, vi dà la visione, eh, diciamo, panoramica di quelle che sono le impostazioni del vostro volante, e un valido aiuto per eh, cercare di eh, avere una praticamente immediatezza per quanto riguarda appunto le impostazioni del force feedback. Andremo a vedere due menu in particolare, il tuning menu e il dynamic force feedback, lasciamo da parte vibration led e game profile, eh, perché potrebbe essere, diciamo, mh, motivo per un altro video perché sono eh, altre impostazioni un po' particolari che meritano diciamo uno studio approfondito soprattutto quello dei led eh, e anche perché eh, non tutti magari sono possessori di volanti che hanno eh, led tipo c'è chi ha il formula V2 e chi ha eh, che ne so altri volanti quindi vorrei fare un discorso un po' più generale piuttosto che qualcosa di veramente specifico quindi i menu che sono in concordanza con quelli che eh, diciamo più o meno tutti abbiamo sono il tuning menu e il dynamic force feedback d'accordo? Allora andiamo dal primo, parliamo del, eh, del sensitivity, sensitivity, maximum steering angle, che non è nient'altro che la definizione dell'angolo di sterzata massima che è possibile eh, diciamo ruotare il nostro volante. L'impostazione predefinita è auto, cioè automatico, vuol dire che è il gioco che si prende cura di eh, impostare l'angolo di sterzata il più realistico po possibile per quanto riguarda le auto questo per esperienza mia personale funziona senza ombra di dubbio per R Factor 2 che è la mia base sulla quale diciamo, voglio partire come simulatore eh, è ovvio che alcune accortezze vanno sicuramente applicate per quanto riguarda eh, tutto quello che andrò a dire in base anche ai menu dei force feedback, vi spiego R Factor 2 vi eh, diciamo, dà la possibilità di eh, andare a modificare sia la sensibilità che diciamo, la forza del force feedback appunto, che andrà a richiedere al vostro volante e alcuni filtri che non sono tanto ben specificati, sembrano più dei filtri attenuanti di quella che è la forza eh, appunto, che eh, manda come input al vostro volante e più si aumentano i filtri più vengono ad si vengono ad arrotondare diciamo, queste forze che vengono richieste. Se andiamo su un race room invece si parte dal peso del volante fino alla forza eh, diciamo verticale orizzontale del volante, quindi lì sono le vostre accortezze. Mi limito a darvi appunto queste informazioni di queste regolazioni appunto del tuning menu perché capendo questo si può andare a intervenire sui menu appunto di ogni singolo eh, diciamo, simulatore. E' ovvio che se ci fosse la necessità potremmo anche ad andare ad analizzare simulatore per simulatore. Quindi vuol dire qui fare una saga ragazzi di video proprio dedicati al force feedback. Allora abbiamo parlato del sensitivity ragazzi. Passiamo al FF, quindi force feedback, overall max force feedback strength, cioè regola la forza di retorazione della forza complessiva di tutti gli effetti provenienti da un gioco allo stesso modo. Il 100% utilizzerà la, la coppia massima che la base della ruota può produrre. Se voi mettete il 50% provocherà ovviamente solo la metà della coppia che la base può effettivamente produrre. Eh, diversi tipi di effetti come force, spring o damper ovviamente possono essere regolati eh, diciamo in modo separato e lo vedremo dopo. Questo cosa vuol dire? FF, cioè la forza complessiva, vuol dire quanto volete sfruttare in parliamo newton meter eh, della vostra base se la vostra base va a 15 con dei picchi fino al 17 20 eccetera eccetera se gli dire 100% ehm, il vostro, la vostra base utilizzerà il massimo possibile delle sue potenzialità se invece al contrario mettete il 50% delle capacità del vostro force feedback mantenendo il 100% sul vostro gioco quello che succederà è che se ad un certo punto il gioco vi chiede 15 newton metro la vostra base andrà in clipping, quindi il problema proprio delle filo filosofie diverse di mettere force feedback al 100%, al 50%, al 30% eccetera è proprio quello. Per una questione di sicurezza Fanatec vi eh, diciamo, propone di mettere il 35% di abbassare le forze che vengono restituite proprio dal gioco. Però è anche vero che se io metto il 100% della mia forza e abbasso le mie forze richieste sul mio gioco, sono sicuro che non andrò mai al, a, in clipping e soprattutto sono anche sicuro che probabilmente non mi farò male. Perché? Perché se dico al gioco di mettermi il 30-35% di quello che effettivamente eh, quello che mi deve richiedere al volante, ma ho il 100% della mia forza, avrò sicuramente più dettagli e questo è il mio pensiero personale. personale quindi opinabile, cioè vuol dire che non è verità quello che sto dicendo, è quello che penso io in base alle mie esperienze ragazzi, io vi, vi, vi propongo di testare queste cose qua, non avrete mai eh, diciamo eh, questo clipping in cui il volante non riesce ad andare a restituirvi la forza che il gioco vi richiede, quindi 100% per me sempre è abbassare i valori richiesti dal gioco, in questo modo io posso andare a sfruttare il massimo delle capacità del mio volante e cavolo se compro un direct drive ragazzi vorrò pure sfruttarle queste capacità che ha di restituirmele perché per intenderci se prendete un DD1 che di base è dichiarato a una linearità di Newton meter a 15, eh, 15 Newton meter eh, come forza e lo mettete al 50%, in pratica è come se lo state riducendo a una CSV 2.5, che non è male, però non lo state sfruttando. Quello che ricerchiamo da un direct drive, ragazzi, non è la potenza pura, ma è bensì il dettaglio, e il dettaglio viene anche trasferito alle vostre mani in base anche a questa potenza che riesce proprio a sfruttare per ottenere una certa definizione nel vostro force feedback. Quindi sta a voi scegliere la tipologia di impostazione, ci sono persone che mettono il 75% e riducono un po' meno sul gioco, altre mettono al 35% e via dicendo. Io preferisco mettere 100% la base e scendere eh, le impostazioni, abbassare le impostazioni eh, richieste dal gioco eh, proprio per cercare di avere il massimo del dettaglio. Fino adesso non ho avuto questo tipo di problematica. Devo essere onesto con voi fino alla fine, ho la seconda impostazione perché ho, ho dimenticato di dirvi ma questo sicuramente ne siete a corrente, de, device setup sono i vari setup che uno può preimpostare, in questo caso sto lavorando sull'1, eh, in cui ad esempio sul 2 o sul 3 mi pare di avere il 35 e il 50 proprio in base al tipo di gioco, se gioco a rally, se gioco a race room eccetera eccetera, proprio perché eh, facendo queste prove ho cercato di eh, controllare effettivamente se eh, le impostazioni al 100% fossero le migliori, eh, la problematica del 100% delle forze vuol dire andare a ridurre altri effetti come lo spring, come eh, il force effect, perché eh, il 100% qui si parla globale di tutte le forze, cioè quanto voglio ottenere di tutte le forze in termini di potenza, non so se mi sono spiegato bene però eh, per farvi capire se gli urti, gli shock sono eh, messi al 100% e il mio FF è al 100% vuol dire che il mio urto sarà probabilmente in base alla potenza che richiederà il gioco al 100% delle sue capacità e quindi lì potrei andarmi a fare male perché il volante potrebbe avere una reazione molto brusca quindi è qui che bisogna fare attenzione nel settaggio, ecco perché molte persone hanno paura è vero che sia paura perché comunque questo è un aggeggio che può veramente farvi cappottare la postazione e farvi uscire fuori dalla finestra, però se impostato bene si possono avere delle grosse grosse soddisfazioni. Adesso io non è che voglio creare allarmismi, assolutamente non è questo lo scopo, è per farvi capire che mettendo l'overall force feedback strength al, quindi l'FF o eh, force feedback totale al 100% si ha la capacità di sfruttare al massimo i Newton meter che offre il vostro volante. Passiamo poi a Show, che sarebbe vibration strength, cioè la forza delle vibrazioni dei uh, motori rotori. Motori rotori non so se va bene, ci sono quei motorini che si trovano anche nelle... Nelle, uh, nelle pedaliere o uh, nei uh, si chiamano rumble pure se non sbaglio e, o uh, quei motorini che fanno vibrare gli shaker che fanno vibrare o il bat kicker che hanno questi appunto uh, motori uh, motorini che danno questa rotazione sulle pedaliere della fanate club, club sport v3 e la v3 inverter uh, che danno la sensazione sia della vibrazione del motore che della dell BS simulano così e sono presenti anche nel, nelle basi, in alcune basi. Questo ne eh, praticamente regola eh, appunto eh, la potenza. Può essere gestito sia dal software che stiamo utilizzando, cioè dal Fanalab, che dal, eh, dal simulatore. Questo non, inf non influenzerà gli effetti del force feedback in generale. Sono solo quelle diciamo, vibrazioni eh, parassite, passatemi il termine. Eh, che eh, magari il nostro simulatore riesce a darci, ad esempio salgo su un cordolo non avrò soltanto il movimento del volante va a destra e a sinistra eh, simulandomi appunto la vibrazione del cordolo ma ci sarà anche questa vibrazione in più che ne so mentre eh, per avere la sensazione di ruvidezza di questo cordolo oppure mentre sto passando una marcia questa vibrazione al volante. Adesso vi ho preso un esempio un po' fallocco, però è giusto per farvi capire che ci sono questi motorini che vi possono dare queste vibrazioni in più. E da qui si va proprio a regolare questa forza di questi motorini qua. Dopodiché abbiamo l'ABS. L'ABS eh, non è nient'altro che la regolazione della soglia eh, della pressione del pedale in cui va a innescare appunto la vibrazione. Vi spiego meglio se l'ho impostata al 100% la, la vibrazione in caso di attivazione dell'ABS che vi ricordo che è l'anti-blockage system cioè quel sistema eh, che vi permette, permette ad una macchina di non bloccare le ruote e quindi di poter avere una, il controllo della macchina appunto perché le ruote non si bloccano. E quindi se c'è l'innesco dell'ABS lo avrete soltanto se premete il vostro freno al 100%, se lo impostate al 95% sarà a partire dal 95% ed oltre e via dicendo, funziona ovviamente solo con i pedali Club Sport V3 e V3 Inverted mi, mi raccomando. e questo per poterlo controllare deve essere la pedaliera, collegata direttamente alla vostra base con il cavetto RJ45 se non sbaglio che vi danno in dotazione con il vostro podium DD1, DD2 dopodiché c'è una cosa che qui non è presente che però vorrei sottolinearlo per chi è possessore di CSV 2.5 e anche di CSL, il drift dovrebbe essere che regola la resistenza della ruota, il valore predefinito è il valore più basso che si usa per evitare oscillazioni nei giochi che sono meno ottimizzati. Allora, quando parlo di oscillazione è quando voi avete il volante che par parte da solo, a destra e sinistra, oscilla. Quindi questo è un valore che vi può essere utile proprio per eh, smorzare questo tipo di attività, chiamiamola così, del volante. Eh, ovviamente, se volete una risposta più rapida, è possibile aumentare questo valore e, per ottenere meno resistenza. Bisogna ovviamente trovare un eh, certo equilibrio tra una bassa resistenza e, una, eh, e i tempi di reazione rapidi, eh, abbastanza diciamo sufficiente proprio per mantenere un comportamento stabile del vostro volante. Partiamo poi a For, che sarebbe Forza, regola praticamente eh, il, il Force Effect, cioè la durezza degli effetti della Forza non so se la traduzione sia corretta che regola appunto questi effetti che provengono dal simulatore il valore predefinito è il 100% i giochi che eh, usano questo effetto cioè che sfruttano questo effetto ehm, diciamo ehm, lo usano proprio per eh, in, nella maggior parte dei casi proprio per controllare il force feedback cioè realmente eh, il ritorno di forza che vi dà il gioco. Alcuni giochi non utilizzano questo force effect, ma si vanno a rivalere del FF overall force feedback strength che abbiamo visto all'inizio. Quindi bisogna quando si imposta questo force effect vedere se effettivamente eh, il simulatore lo utilizza, d'accordo? ovviamente il 100% utilizzerà la coppia massima selezionata proprio dalla, co dalla forza complessiva che abbiamo visto all'inizio cioè FF che è qui giusto per farvi capire, il primo, uno dei primi valori che abbiamo visto il 50% utilizzerà solo la metà della coppia selezionata appunto di questa forza complessiva allora sembra molto complicato ragazzi ma in realtà mh, se ci riflettete bene è abbastanza facile cioè se un gioco sfrutta il eh, for. Utilizzerà queste forze di effetto in base a quanto avete selezionato sulla forza totale di tutte le forze, se lo mettete al 50%, userà il 50%, d'accordo? Quindi di base è il 100% e bisognerebbe lasciarlo così. Poi abbiamo l'SPR che sarebbe lo, lo, lo, la, diciamo la forza eh, dello spring effect, cioè quindi delle molle, eh, o eh, dovrebbe essere così quindi regola la forza degli effetti della molla provenienti dal gioco cioè da quello che chiede il gioco il valore predefinito è sempre il 100% a volte è usato come eh, diciamo eh, come se fosse la, la, la molla centrale che serve per il riallineamento del volante durante la guida cioè mi spiego meglio se io sono in uscita di, di curva riaccelero tecnicamente nella realtà il volante ha la tendenza proprio per le forze che vengono innescate dall'accelerazione a raddrizzarsi e questo ehm, da alcuni software cioè da alcuni eh, appunto giochi viene sfruttato proprio come forza di riallineamento durante appunto la guida non è diciamo una forza di molla costante è controllata unicamente dal gioco e non, diciamo, non produrrà alcun effetto diverso eh, da quello che il, giorno, il gioco genererà, cioè nel senso che se non è il gioco che ve lo chiede ragazzi il vostro volante non vi, o Fanalab non, vi, non si inventerà nulla con questo tipo di forza come al solito il 100% utilizzerà la coppia massima selezionata proprio nelle forze complessive, eh, eh, overall force feedback strength FF, sempre questa qua, il 50%, il 50% come al solito. Poi abbiamo il DPR, Game Damper Effect, cioè questo regola gli effetti appunto della sensazione degli ammortizzatori provenienti dal gioco e questa volta da Fanalab, Fanalab può in, in, eh, diciamo, intervenire e eh, serve anche a simulare la resistenza degli pneumatici quando si è fermi e si gira la ruota, effettivamente aumentando questo valore si ha questa sensazione di... Um, di attrito della gomma che sta al suolo e quando iniziate a guidare e quindi a iniziate a far rotolare le gomme questa forza diminuisce proprio dando questa sensazione appunto che stiamo su delle gomme cioè proprio questo contatto che ho sempre parlato che dà il direct drive eh, gomma asfalto eh, questo è, è anch'essa un valore eh, di forza che non è costante è sempre controllato dal gioco e anche qui non genererà diciamo, dei disturbi per quanto riguarda il force feedback, ma vi ricordo che il Fanalab può intervenire e magari dopo lo vedremo, eh, anche qui l'utilizzo eh, delle forze sarà direttamente eh, collegato alle impostazioni, le impostazioni del FF Overall Force Feedback Strength quindi se mettete 100% prenderà il 100%, il 50% prenderà il 50%. Quindi vuol dire, quando io vi dico il 50%, vuol dire che se, vi, se voi mettete il force feedback, l'overall FFB strength al 50% e mi mettete DPR al 50%, userai il 25%. Eh? Occhio ragazzi, che è importante. Quindi 100% di quello che ho selezionato nel force feedback. È importante. Poi abbiamo il natural damper NDP allora regola gli, gli, gli smorzatori che eh, non, è, non sono praticamente influenzati da quello che richiede il gioco il valore predefinito è, è del 50% e questo è per evitare le oscillazioni del volante è un po' quello che succede con eh, i dri per le basi che, ne sono, appunto, che, che hanno queste impostazioni e in confronto con il natural friction che vedremo dopo eh, la resistenza di questo ammortizzatore, di questa forza aumenta con la velocità di sterzata appunto dei volanti cioè più aumenta la velocità e più c'è resistenza appunto per girare um, mi viene da pensare eh, per farvelo capire che se siete in una curva molto rapida prendiamo il curvone eh, della parabolica Monza eh, questa forza eh, potrebbe simulare, quello che mi viene in mente, una, diciamo, una forza centrifuga che eh, diciamo, mi dà resistenza perché mi richiama ad andare verso l'esterno, quindi questo potrebbe essere l'influenza di queste forze, adesso non vorrei dire baggianate, ma eh, ehm, da quello che ho letto e dalle informazioni che ho reperito dovrebbe agire tantissimo su questo tipo di, eh, di, questo, di, questo tipo di forza. Ovviamente al 100% lo sterzo avrà una, una massima resistenza e sarà veramente difficile da girare, a zero il volante avrà pochissima resistenza e questo potrebbe portare a oscillazioni e comportamenti diciamo non tanto uh, coerenti a seconda del gioco, quindi bisogna fare molta attenzione e dipenderà anche dalla forza del force feedback che avrete in, mh, impostato, quindi cautela con eh, diciamo, i, i valori bassi, infatti il mio è al 100% in questo momento, eh, proprio per evitare queste oscillazioni qui. Eh, diciamo che un, un buon compromesso mh, potrebbe essere dal 10 al 50%, anche se io ce l'ho al 100%, però dipende sempre dal gioco che utilizzo. Poi abbiamo il Natural eh, Friction, l'NFR, che eh, praticamente regola un effetto di attrito costante, a questa volta, attenzione, che non è influenzato dal gioco, cioè non è che il gioco che, il gioco che vi dice guarda che voglio questo Natural Friction. Um, di base eh, è eh, come valore predefinito impostato a zero, cioè è disattivato. Infatti io lo disattivo perché a me dà fastidio, c'è cioè questa sensazione di attrito diciamo un po'... Uh, artificiale um, che solitamente anche qui viene utilizzato per prevenire le oscillazioni o se volete simulare la cremaliera di un'auto senza sovrasterzo e quindi questo potrebbe essere utilizzato ad esempio con delle auto del gruppo 5 le vecchie BMW con il cambio ad H in cui non c'era so uh, servosterzo Rispetto all'ammortizzatore naturale, cioè l'NDP, la resistenza all'attrito agisce in modo più lineare con diverse velocità di rotazione della ruota. Al 100%, certo come al solito, la, la ruota avrà una massima resistenza e sarà veramente difficile girare, ragazzi, sarà qualcosa di veramente non naturale. Allo 0% il volante avrà la minima resistenza, anche qui bisogna cercare di trovare eh, diciamo, un buon equilibrio tra la bassa resistenza e la massima sensibilità ah, al fine di avere una resistenza sufficiente eh, per mantenere stabile il comportamento del volante e eh, ovviamente avere la massima ehm, diciamo, simulazione eh, in base all'auto che si sta guidando quindi un'auto moderna, un natural friction non è che lo consiglio tanto però una F1 del 1991 5% glielo metterei ragazzi perché ci sta proprio sentire quella frizione delle gomme belle larghe che erano dei missi, missi di terra aria, è bello sentire quella sensazione lì. Poi abbiamo il FEI, che sarebbe il Force Effect Intensity, eh, che regola praticamente quanto intensi o fluidi dovranno essere gli effetti di un gioco. Il 100% vi darà l'impostazione, un'impostazione nitida e diretta, eh, ma può essere molto duro e provocare eh, rumori del vostro volante a seconda del gioco e questo può essere fastidioso 0% appunto sarà molto fluido con meno rumore ma si possono perdere effetti e sensazioni sottili quindi occhio all'utilizzo del FEI il mio è al 100% proprio perché non voglio perdere l'intensità di alcune sensazioni ehm, e anche se provoca dei rumori che a volte può essere fastidioso ma è normale quindi non me ne preoccupo per niente e poi abbiamo il BRF, o meglio il brake force, che sarebbe praticamente la regola la sensibilità del pedale del freno eh, se ovviamente i pedali sono collegati alla base del eh, volante. Il valore predefinito è il 50, è possibile aumentare o ridurre questo valore eh, in base alle vostre preferenze personali. Il 100% significa che bisogna premere il pedale del freno più forte per ottenere il pieno eh, diciamo, potenziale della frenata in cui sarà più difficile bloccare eh, durante appunto la frenata, il 0% vuol dire che, che bisogna premere il, il, il, il, pre il eh, pedale del freno meno forte per ottenere eh, il pieno potenziale della nostra frenata, però sarà più facile bloccare le ruote durante la frenata, questo per quanto riguarda il timing menu ragazzi, d'accordo, quindi eh, è mm, solo per farvi capire come intervengono questi tipi di filtri, chiamiamoli così, eh, sul vostro volante, questo vale anche per i CSL, tutti i CSV, tutti i volanti che hanno queste impostazioni, sono uguali, alcuni hanno anche il, lo Show, come dicevo, il DRI, eh, altri non ce l'hanno, e eh, una cosa che dimenticavo di dirvi ovviamente è che io mi baso sulle impostazioni della versione beta driver del 347 perché la 356 mi sta dando problemi, so che ci sono interpolar, interpolar filter, ci sono tante cose che purtroppo non posso analizzare perché per il momento non riesco ad installarlo. So, sono in contatto con Fanatec, stanno risolvendo e presto eh, probabilmente rifarò questo video per spiegarvi appunto cosa fanno questi tipi di filtri una cosa molto importante che ho dimenticato sul sen sensitivity mi pare che si chiama così sensitivity c'è cioè, eh, la gestione dell'angolo dello sterzo più lo aumentate più bisogna girare il volante per far girare le ruote più l'abbassate più sarà diretto ovviamente eh, capite bene gli effetti che hanno una sensibilità, sensibilità più diciamo diretta è come se giocaste con un pad ragazzi se avete un volante usate i gradi di rotazione eh, almeno di 900 gradi poi dipende la macchina che utilizzate concluso il menu tuning menu perché qua sta durando tantissimo questo eh, questo video andiamo sul dynamic force feedback eh, qui eh, sarò molto rapido allora abbiamo lo speed sensitive praticamente che applica un effetto che eh, si sovrappone appunto a questa sensazione di velocità per simulare le forze giros giroscopiche delle vostre gomme, questo può dare una sensazione più realistica sui rettilini e ridurre al minimo diciamo, le, le oscillazioni del vostro volante o della sensazione in generale della vostra macchina. Eh, lo speed del hold praticamente è quello che serve eh, per indicare a FanaLab al sistema eh, a partire da che velocità devo poter sentire questa appunto sensazione io ho messo 100 km h voi potete scegliere la vostra velocità dopodiché per potersi attivare eh, ovviamente eh, bisogna indicare anche i gradi eh, di inclinazione de, de, della ruota rispetto al suo centro cioè a che a, a partire da quale angolo devo iniziare ad applicare questo filtro come vedete da me c'è scritto 50 gradi ma non l'ho neanche regolato però in questo caso 50 gradi e eh, a che forza a che forza devo applicare 50% nel mio caso cioè vuol dire che io in questo caso se vado a 100 all'ora e sto curvando con un angolo di sterzata di 50 gradi rispetto al centro della mia gomma Uh, del mio pneumatico allora uh, Fanalab mi restituisce il 50% di questa forza che appunto mi fa sentire queste forze giroscopiche dei miei pneumatici questo è alla, alla fine ragazzi poi il driving reverse ragazzi è se io sto guidando a marcia indietro che cosa succede? onestamente non mi pare di guidare a marcia indietro e non mi interessa onestamente quindi io chiuderei qui mh, con il dampering overlay cioè la sovrasposizione del, di questa forza del dampering per chiudere appunto quelle che sono eh, mh, diciamo l'utilizzo e le funzioni di questi filtri che abbiamo visto soprattutto nel tuning menu per darvi un'infarinatura di quelle che sono appunto gli interventi che hanno queste impostazioni sul vostro volante vi ricordo che sono basate sulla versione Fanalab 1.12 e sul driver 3.47 in beta eh, di Fanatec perché in questo momento, ve lo ripeto, non posso utilizzare la 356X 352 perché mi dà problemi e sto, sono in contatto con Fanatec e stiamo cercando di risolvere. D'accordo? Quindi almeno così avete delle basi. Se avete delle richieste particolari su dei giochi particolari, R Factor 2, Race Room, eccetera, eccetera, non esitate a lasciare un commento qui, così magari potremmo studiare insieme come impostare al meglio e cercare di capire quelle che sono le voci, che sono veramente tantissime, soprattutto su Race Room. Ricordatevi che se impostate il 50%, il 100%, scusatemi, del vostro eh, force feedback, delle forze generali, abbassate nel gioco perché altrimenti vi fate male e non esitate a testare piano piano i vari effetti prima di rendere definitivo la vostra, eh, le vostre impostazioni, non prendete come buono quelle, queste impostazioni che ho messo io perché non sono assolutamente studiate ma è soltanto per fare questo video quindi vi raccomando ragazzi non esitate a lasciarmi i vostri commenti qui sotto, darmi dei consigli, correggermi se ho sbagliato qualcosa, chiedermi eh, magari un video particolare per i force feedback, come al solito pollice in su se non l'avete già fatto, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, attivate la campanellina magari completo per essere notificati ogni qualvolta, butto un video sul tubo e quando facciamo delle live, spero che questo video vi sia piaciuto, da Fabrice è tutto, ciao a prestissimo!